perché la gente poi finalmente comincia a capire le cose importanti ed è giusto che quando uno ha capito si incazzi oggi noi ci dobbiamo incazzare per questa truffa perché ci siamo talmente abituati che quando io ho detto queste cose ma Auriti parla di un'utopia una cosa così no perché adesso c'è il disegno di legge e siccome abbiamo dimostrato che spetta al cittadino questo diritto alla sua parte di moneta, perché la moneta è creata nel suo valore dai cittadini, è giusto che sia così? Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Pronto, Pronto? Pronto sento, eh, parli. Mi sento, Senta, sì. ma, ma la moneta si prende in funzione di un, lavoro di un lavoro prestato, allora praticamente che siamo un popolo di anticappate, che siamo tutti assistiti in Italia. Capito? Sì. Ora, la moneta si dà in funzione di un'opera prestata oppure di una merce predata in uno scambio. Se si dà così gratuitamente, sì, significa che nessuno lavora più. Quindi è un'utopia, è una... È un, è una iniziativa così che vuol rivoluzionare un sistema di... di per esempio la parabola dei tre talenti secondo lei che cos'è? la parabola dei, de, dei tre talenti allora, è un insegnamento che praticamente ognuno deve, deve darsi da fare per potersi per, eh, par, praticamente per, porre, per produrre E un senso di produzione Va bene hai Non figo? sono reso l'idea sì, Se il denaro si ottiene praticamente Già hai risposto hai detto, sei altro capito. No, allora Non lavoriamo più che La, Per esempio l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro Se si ottengono i soldi così non si lavora più Come naturalmente tanta gente non lavora e prende i soldi Questo praticamente già esiste una parte però veramente l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro il lavoro viene retribuito e si ottengono i soldi va bene quindi la domanda. lei vuole distribuire i soldi così gratuitamente è un popolo di assicurità va bene, non ripeta quello che ho detto per cortesia no, perché, perché il tempo è limitato so, sare, se altre rimango, cose va bene no, e io in posso linea. rispondere rimango io adesso in linea. Non va mi bene, giuda. No. lei rimanga però ascolti quello che io dico e non sì, interrompi sì, sì, sì, ho capito Ecco, Allora, quando io parlo dell'esempio dell della pepita d'oro, cioè. quando il cittadino prima trovava una pepita d'oro, cioè. se ne appropriava senza lavorare, perché l'aveva trovata la pepita, cioè. perché uno per fortuna trova la pepita me la metti, e non mi indebito. Perché il banchiere acquista la proprietà all'atto dell'emissione? Perché presta. Quindi chi si appropria senza lavorare è il banchiere, il banchiere diventa proprietario della moneta stampando e facendo stampare, quindi chi si appropria del valore della moneta è chi la stampa, primo, secondo, non è vero che il valore della moneta nasce solo perché uno lavora, io col lavoro cosa creo? Creo l'oggetto che viene misurato, la penna. Io lavoro, produco una penna, produco un bicchiere, produco il microfono. Che cosa creo col lavoro? L'oggetto che va misurato con la moneta. E poi il valore della moneta è un valore che nasce per convenzione, senza lavorare, solo perché noi ci mettiamo d'accordo. L'unico lavoro che viene fatto quando si produce la moneta è il lavoro della tipografia. Allora io dico, io al banchiere gli voglio pagare il suo lavoro come tipografo allora tu prendi un pezzo di carta vediamo misuriamo il lavoro che fa il, la banca centrale che emette prendi un pezzo di carta lo stampa al costo tipografico dal 15 agosto del 71 la riserva non c'è più quindi io prendo questo pezzo di carta dopo che l'ho stampato il costo qual è? pochi centesimi questo pezzo di carta io se lo devo dare a misura del costo e del lavoro che ho fatto, io devo far pagare il prezzo che si paga una tipografia, la banca centrale dovrebbe riscuotere in base al lavoro che fa solamente dei prezzi, dei compensi commisurati a quello delle tipografie, se non che che succede? Questo prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di 10 lire o 100 lire, poi dice vale 200 mila lire, vale 500 lire, vale un milione, la differenza se la mette in tasca il banchiere, perché quando ha stampato non è che dà, presta. Allora espropria in debita la collettività, cioè la truffa. Tant'è vero che io questo l'ho fatto, l'ho detto quando ho denunciato Ciampi e Fazio davanti alla Procura della Repubblica. E ho detto io vi denuncio per truffa, falsi in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio. Quando Ettore Torri, procuratore della Repubblica di Roma, mi ha chiamato. Ma il professore lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, ma anche il dolo perché è stato sempre così. Allora che vuol dire è stato sempre così? Che questi da, dal, dal, dal 1694 prendono un pezzo di carta, lo stampano al costo tipografico lo spendono, lo prestano al volere nominale e si mettono in tasca eh, quello che prestano, perché prestare vuol dire diventare proprietari. Quando tu me lo restituisci, me lo metti nel portafoglio, ecco gli azionisti della Banca Centrale che si mettono in tasca la rendita da signoraggio cioè dei grandi usurai e che lavoro fa il grande usuraio? il tipografo se io devo pagare la banca non è che devo pagare gli interessi l'anatocismo gli interessi sugli interessi ogni tre mesi come è stato dichiarato da... no io devo pagare il prezzo della tipografia allora io noi non possiamo più tollerare di essere trattati da imbecilli perché quando noi non abbiamo capito questa truffa, io lo posso anche ammettere, la buona fede, adesso no, perché adesso l'abbiamo abbiamo provato, io ho dimostrato quando ho denunciato Ciampi e Faccio, l'attuale Presidente della Repubblica, quando era governatore l'ho denunciato l'8 marzo del 93, e allora o devo andare in galera io per calugno o lui per i reati che io gli ho contestato, vie di mezzo non ce ne sono, noi ci siamo stufati di essere presi in giro. E questo suo intervento mi costringe a ribadire queste cose, come io ho ribadito uno studente, il quale è venuto da me dopo che gli avevo spiegato tutto, chi crea della moneta e chi l'accetta, non chi la stampa. Eh, gli ho domandato, ma tu dopo che hai capito questo ti sei incazzato? Questo mi ha detto no, professor, per carità, e allora non hai capito niente, l'ho bocciato. Per forza, perché vie di mezzo ormai non ce ne sono più. Noi abbiamo scoperto la teoria del valore indotto della moneta. La moneta ha valore perché essendo la misura del valore, è anche il valore della misura. Perché ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza. La moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Il valore della misura è come la lunghezza del metro. Il valore della misura è il potere d'acquisto della moneta e questo valore nasce senza costo perché il solo fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia, quindi non è il risultato di un'attività lavorativa, se non nei limiti della tipografia. Io il banchiere lo voglio pagare al prezzo tipografico, la differenza di valore va in tasca ai cittadini, non deve andare in tasca al tipografo perché ormai di queste cose noi ci siamo stancati le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione se noi non sostituiamo alla moneta debito la moneta proprietà così come loro dal 1694 hanno sostituito alla moneta proprietà la moneta debito noi dobbiamo dare una risposta e naturalmente questa sceneggiata dice io devo lavorare, sì io sono d'accordo che bisogna lavorare, ma il cittadino in aggiunta a quello che produce col suo lavoro ha diritto anche a una quota della, del reddito monetario causato dalla Convenzione Sociale, perché è la Convenzione Sociale che crea il valore della moneta. E allora vogliamo andare ancora più in profondità, quando noi abbiamo capito che il, il, il, il reddito monetario di cittadinanza è un'integrazione di un diritto costituzionale, il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione parla dell'accesso alla proprietà per tutti il pater nostro dice dacci oggi il nostro pane quotidiano anche se non lavori perché il vecchio, il malato il disoccupato, il bambino e eh, allora quelli non lavorano non devono mangiare pane tu devi prevedere un reddito monetario io non dico che li devi fare la luna dentro al pozzo, per carità, non è che li devi rivestire d'oro, ma le esigenze fondamentali, noi abbiamo il dovere di garantirle perché c'è una norma costituzionale che lo stabilisce, il secondo comma dell'articolo dell 42 dice Esiste l'accesso alla proprietà, è garantito a tutti il diritto dell'accesso alla proprietà per tutti i cittadini, che vuol dire questo? Che ogni cittadino deve avere un diritto con contenuto patrimoniale, un minimo glielo dobbiamo dare per garantire la sua continuità vitale, se non è inutile che parliamo della persona umana, la persona umana deve campare.